Hai tra i 18 e i 40 anni cerchi un modo per far soldi da casa durante questo periodo incerto a livello lavorativo? Sì! Hai una connessione a internet e uno smartphone? Sì! Parli italiano? Certamente! Bene, allora potresti entrare nel Cashflow Setup Team. Cos'è? Cashflow Setup è un team leader di imprenditori digitali di tutta Europa. La nostra missione è aiutare le persone, imprenditori e celebrity ad avviare un business digitale. Sembra interessante, ma non ho una laurea in ingegneria informatica e non ho neanche tanto tempo a disposizione, immagino siano indispensabili. No, l'unica certificazione di cui hai bisogno è parlare italiano e poter dedicare una o due ore al giorno in base agli obiettivi che vuoi raggiungere. Beh, questi requisiti ce li ho, quindi come comincio? Perfetto, per prima cosa, guarda il webinar gratuito. Sto premendo il link nel mio profilo.